Che bello poter tornare a casa. Che bonito poter tornare a casa. Mi siete mancati tantissimo. Ancora di più quelli che non vedevo neanche prima di partire. È <ride> che non vi di... Di... Ho visto Giosuè che è diventato ancora più grande. Io è Ed è bello veramente poter stare insieme la domenica. Il momento deve stare il domingo con tutti. E condividere insieme la parola di Dio. E compartir la parola di Dio. E questa parola di oggi ha un significato ancora più particolare. E la parola di oggi ha un significato più particolare. Perché vedremo poi il versetto che ci guiderà tutto quest'anno. Perché luogo vedremo il versicolo che ci guidarà tutto l'anno. Questi 10 giorni, 15 giorni che siamo stati in Italia. Questi 10-15 giorni che stiamo in Italia. Sono stati momenti di riposo fare un momento di descanso. però anche di meditazione però anche di meditazione vogliamo leggere stamattina in Luca capitolo 10 verso 27 che non è il versetto dell'anno dell però ci introdurrà il versetto dell'anno però ci va a introdurre il versetto dell'anno eh, bueno, Luca 10 27 italiano, e quindi rispondendo disse Uh, come risposta all'ombre si dò ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore ama il Signore di Dio con tutto il tuo corazon con tutta la tua anima con tutto il tuo ser con tutta la tua forza con todas e con tutta la tua mente, y con toda tu mente. e con tutta la mente il prossimo tuo come te stesso e ama il tuo prossimo tu come a te stesso Pamela prima parlava eh, di cose che ci sono nel cuore che mettiamo davanti a Dio no? De lo que hay en que de Dios. E ci sono cose che dobbiamo togliere dal nostro cuore. Y que que e mettere Dio. Y poner a Dios. Però quando stavo leggendo questi versetti. C'è stato qualcosa che mi ha colpito profondamente. O algo che mi molto l'attenzione. E quando dice ama il Signore con la tua mente. E quando dice ama il Signore con la tua mente. E ho iniziato a pensare, ma come si ama con la mente? E a pensare come si ama con la mente? Perché siamo abituati ad amare con il cuore. Perché siamo abituati ad amare con il corazone. Quanti di voi sono stati innamorati? Quanti sono innamorati? E quando tu ti sei innamorato ti sei innamorato col cuore o con la mente? E quando ti innamoraste ti con il corazon o con la mente? Con il cuore. Con il corazon però Dio ci dice che noi lo dobbiamo amare anche con la nostra mente, nos dice que tenemos que amarle con mente. e questo ci introduce al versetto di quest'anno che è Romani capitolo 12, il versetto 2, 12, 2. Romani capitolo 12, 12 verso 2. 2 non vi conformate a questo mondo No siamo al mondo attuale. Ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. trasformati mediante la della vostra mente. Affinché conosciate per esperienza. Uh, así que, así quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Quale sia la volontà di Dio, buona, agradabile e perfetta. Quindi siete trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. siete mediante la mente. C'è una storia che si racconta. C'è una storia che si conta. Che un giorno si erano appena sposati una coppia. Che un giorno si erano di casa una coppia. E eh, la moglie prepara un dolce per il marito. E la esposa prepara un dolce per il marito. Era un dolce che preparava sempre la sua famiglia. Era un dolce che sempre preparava la sua famiglia. Quindi il marito vede il dolce nella teglia. Ah sì che il marito vede il dolce? Nel molde? Nella molde. teglia, no? Nel molde. Molde. molde? E dice, però perché c'ha questa forma strana? Io dico, però perché ti ha questa forma rara? Cioè è diritto, o sei retto. E a un certo punto gira così. E luogo si gira così. E la moglie dice, ma lo sai che non ci ho mai pensato? E la esposa dice, sai che non lo pensé Però mia madre sempre lo faceva così Però mia madre sempre lo hizo così E quindi andarono a chiedere alla madre E furono a preguntare a sua madre Dice, mamma, ma ti ricordi il dolce che y... ne facciamo sempre? E le pregunto, mamma, sai il dolce che sempre facciamo? Però perché lo facciamo dritto e poi alla fine gira così? Perché lo facciamo recto e poi lo diamo la volta così? E la mamma dice, ma lo sai? che non lo so E la madre dice, sai che non lo so? È che la nonna lo faceva sempre così. Che la sempre lo faceva così. E quindi andò a chiedere alla nonna, andarono tutti quanti insieme a chiedere alla nonna. E io che fui a una, alla abuela. E disse: Nonna, ti ricordi la torta che facciamo sempre? E io, Abuela, sai la torta che sempre facciamo? Sì, certo. Claro. Però perché facciamo la forma così e poi dopo alla fine lo giriamo? Perché facciamo la forma così e poi lo giriamo? Dice veramente non lo so, non lo faceva la bisnonna così, La sera, la bisabuela. Ed era ancora viva, vecchietta, e, viva, eh, viejita, eh. e andarono lì dalla bisnonna, e poi la no. bisnonna tutta così vecchietta, e así, bisnonna, bisabuela. ti ricordi la torta che noi facciamo? Ti ricordi del dolce che facciamo? Sì, sí, mi ricordo! <risa> <risa> Però perché la facciamo con questa forma dritta e poi lo giriamo? Però perché la facciamo così e poi lo giriamo? Perché ancora avete i forni piccoli, non li hanno fatti più grandi. Perché lo che sono più piccoli, se non lo si erano più grandi. Cioè lo facevano di questa forma? Lo facevano di questa forma? Perché la torta non entrava nel forno. Perché la torta non entrava nell'orno. Perché in quegli anni antichi il forno era più piccolo. Perché in suo anni il era più piccolo. E quindi lo giravano alla fine per poterlo mettere nel forno. Perché lo giravano per nel forno? ed erano passati un sacco di anni, Io ho anni e adesso c'erano i forni grandi e però comunque continuiamo a farlo così che cosa vogliamo dire questo? che molte volte noi facciamo le cose, che facciamo cose perché le fanno gli altri ma non abbiamo rinnovato la nostra mente per fare le cose in maniera differente, per fare le cose in maniera differente. Quindi il verso di quest'anno que ci porterà a riflettere durante tutto quest'anno. Il perché stiamo facendo la, le cose. El las cosas. E che dobbiamo lavorare nella nostra mente. Es que que en mente. La mente è il campo di battaglia. La mente è il campo di battaglia. Noi siamo trinitari. Siamo trinitari. Lo sapete, non solo, Dio è non solo Dio è trinitario. Ma anche noi siamo trinitari. noi siamo. fatti di corpo. Por, uh, cuerpo, di anima alma, e di spirito. Tutti sanno che cos'è il corpo. il corpo. Qualcuno ce l'ha più grande, qualcuno ce l'ha più piccolo. <ride> è questa cosa che noi possiamo toccare e sentire dolore, diciamo, ahi! E' <ride> quello che tocciamo se sentiamo dolore. Se ti dai un pizzico sulla guancia da qualche parte senti dolore. Si che ha un daño nella mechia ti senti dolore. Quello è il tuo corpo. è il corpo. Poi c'è lo spirito. E' il spirito. E lo spirito è quella parte che c'è dentro ogni persona. E lo spirito è la parte che c'è dentro di ogni persona. Che ci connette con Dio. Che ci connette con Dio anche se una persona non è convertita una non è creyente, dentro di sé c'è una parte dello spirito di Dio, dentro di tiene una parte di Dio. che li mette dentro il sentimento di Dio, che le pone por sentimento di Dio. quindi ognuno di noi ha un po' di spirito, Así, cada uno de tiene un poco de spirito. e poi c'è la terza parte la che è la nostra anima che è composta dalla mente e dal cuore. Composta dalla mente e dal cuore. Dai pensieri e dai sentimenti. De los y los e sapete, il cuore e la mente distano soltanto 20 cm. E sapete che il cuore e la mente uh, sono 20 cm di distanza. Però sono due mondi completamente differenti. sono due mondi opposti. E il problema è che molte volte noi ragioniamo con la mente. E il problema è che ragioniamo col cuore. Che a con il cuore Ragioniamo col cuore. Ragioniamo con il corazón. Invece la mente deve ragionare. la mente è che deve ragionare. E il cuore deve avere le emozioni. E il corazone è il che deve che sentir. Amen. Amen. Amen. E la parola di Dio dice che noi dobbiamo essere santificati pienamente. E la parola di Dio dice che dobbiamo essere totalmente santificati. Primo Tessalonicesi. Primo Tessalonicesi. Capitolo 5, 5. Capitolo 5. Il versetto 23. Il versicolo 23, 1 Tessalonicesi, 1 Tessalonicenses, tesalonice, capitolo, capitolo 5, versetto 23, versicolo 23. Dice così, ah, sì, sì. ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente. Che Dio stesso, il Dio della pace, vi santifichi per completo. E l'intero vostro spirito, anima e corpo siano conservati irreprensibili. <coughs> Per la venuta del Signore Gesù Cristo. conserve tutto vuestro ser, spirito, alma y cuerpo para la venida de nuestro Signore se Gesù Completamente? Totalmente. Significa spirito, anima e corpo. Significa spirito, alma e corpo. Cioè l'opera che Dio fa nella tua vita la fa nello spirito, nell'anima e nel corpo. L'opera um, eh. che Dio okay, fa se la fa in tuo corpo, in tua alma e nel tuo spirito. Dio non fa solo l'opera nel tuo spirito e poi ti lascia malato nel corpo. Non lascia solo nel tuo spirito e luogo ti lascia infermo nel corpo. Sai, la Bibbia dice che Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati e per le nostre malattie. La parola dice che Gesù morì nella cruce per i nostri peccati e le nostre infermedà. Però tanti vivono solo il 50%. Però molti vivono solo il 50%. Credono soltanto che Gesù è venuto a salvare dai peccati. Credo solo che Gesù viene a salvare i nostri. Però no, Gesù è venuto anche per le nostre malattie. Però él también vino per le nostre enfermedà. Quindi come vado a santificare il mio corpo? Ah sì, come vado santificare il mio corpo? Evitando la fornicazione. Evitando la fornicazione. Ah, ci sono molti peccati, dice la Bibbia, fuori dal corpo. E molti peccati fuori dal corpo. Però ce n'è uno che si commette all'interno del corpo. Però hay uno che si commette dentro il del dentro il corpo che è la, è la fornicazione e questo va a contaminare quello che è il tuo corpo, il tuo corpo. santificare il nostro corpo, santificare nostro corpo significa vivere una vita santa anche nella nostra area sessuale significa vivere una vita santa anche nella nostra area sessuale che come si santifica lo spirito come si santifica lo spirito il nostro spirito lo santifichiamo attraverso la preghiera il nostro spirito lo santifichiamo attraverso la orazione prima stavo raccontando un pochettino Alcuni, alcune storie di un libro, un libro che sto leggendo in questi giorni, che que que si chiama Il deserto fiorirà di John G. De John G. Lake. Penso che esista anche in spagnolo, sicuramente sarà in spagnolo también. Che raccontava eh, di come passavano ore a pregare, de horas orando, credendo che Dio facesse i credendo che Dio facesse i milagri e raccontavano alcune testimonianze di quando un giorno una sorella era morta raccontavano un testimone di un diagone che stava morto e loro pregarono 24 ore perché dovesse risuscitare Io loro orarono 24 ore per risuscitare quindi immaginate di avere morto in casa immaginate di avere morto in casa e voi di stare lì e pregare 24 ore e di stare 24 ore perché credete che Dio lo può resuscitare? Perché credete che Dio lo può resuscitare. Fino a quando non, lo, non vedete questa sorella all'improvviso alzarsi. Hasta che non vedete questa armata che di repente si levanta. E dicevo, molte volte noi preghiamo poco, pochi momenti. Noi oravamo per poco tempo. Il nostro grande tempo di preghiera tempo di è quello prima di mangiare. È quello di commento. Grazie di questo cibo, amè. Grazie per questa comida, amè invece di spendere ore davanti, di invece di ore davanti alla presenza di Dio e raccontavo un altro esempio che mi è piaciuto e altro esempio che mi gustò. di quando lui usciva dalla casa, di él salía de la casa. e c'era un giovane che era un amico suo che cercava Dio con tutto il cuore e quindi lui la mattina usciva dalla casa e questo ragazzo era lì sotto una pianta a pregare la casa chico bajo una e loro andavano per visitare i malati, per pregare. Los orar. E quindi tornavano a orario di pranzo e il ragazzo era ancora lì. De comer chico ahí. E saliva dopo mangiato e de il ragazzo stava ancora lì, chico ahí. sotto quella pianta inginocchiato a pregare. E rientrava la sera e il ragazzo era ancora lì e durante la notte si alzava dalla finestra e lo vedeva ancora lì sotto la pianta inginocchiata a pregare e durante la notte si bella per la ventana e non seguia lì e arrodigliata e questo per una settimana Questo per una settimana Una settimana. Una settimana. settimana. doveva insistere per farlo entrare dentro a mangiare bisogna insistere per rientrare a comare fino a quando non arrivo quella risposta da parte di Dio Hasta che quando arrivo con risposta da parte di Dio quanto siamo disposti noi a pregare? quanto siamo disposti adesso? Santificare il, nostro spirito santificare il nostro spirito significa sì, sì. pregare significa orare però la preghiera non è la preghiera di 5, la è di 5 minuti la preghiera è metterti là e credere fino a quando non arriverà la risposta. la nostra preghiera è potente la nostra è può, cambiare la nostra famiglia. può cambiare la nostra famiglia può cambiare le nostre nazioni, può cambiare le nazioni. ma dobbiamo pregare rinnovati attraverso la vostra mente dobbiamo iniziare a capire che qualcosa deve cambiare nella nostra vita spirituale perché se non cambiamo qualcosa non cambierà il frutto e quindi lo spirito si santifica con la preghiera ma come si santifica la mente però come si santifica la mente? E è la mente? E perché è importante la mente? perché la Bibbia dice che come noi pensiamo, così siamo. Perché la parola dice che come pensamos, così siamo. Come noi pensiamo, così siamo. Come pensamos, así somos. Quindi se tu pensi qualcosa, si algo, Le tue azioni saranno conformi a quello che tu pensi. Tus quindi se tu vuoi cambiare quello che è la tua vita, eso, se tu vida, devi andare a quello che tu pensi piensas, e trasformarlo in base alla parola di Dio. Trasformarlo la se tu pensi, va bene, basta pregare due minuti, si orar minutos, tu pregherai due minuti orar minutos, e tre minuti già saranno tanti. Ma se tu inizi a pensare che la preghiera deve essere come l'aria la che devi pregare durante tutta la giornata que que día, la notte la allora tu vivrai una vita di preghiera profonda quello che deve cambiare Lo que que cambiar. non è Dio no Dios. siamo noi Somos però l'unica maniera che noi possiamo cambiare è che cambi la nostra mente. Quindi il diavolo viene a scoraggiarti nella mente. Il viene te nella mente. Che preghi a fare? Ma poi tanto Dio già lo sa. Dio ce lo Perché pregare? Però che dice la parola di Dio? Chiedete e vi sarà dato. Per io sarà dato. Bussate e vi sarà aperto. Sarà Cercate e troverete. Buscare e vi sarà perché chi chiede riceve. Perché chi chiede, Chi cerca trova. Chi busca e E viene aperto a chi bussa. E se, e se è abierto, è abierto a chi tocca. E Gesù racconta una testimonianza per dimostrare che bisogna pregare senza stancarsi. E Gesù racconta il testimonianza per dimostrare che bisogna che orare sencansarsi. Senza stancarsi. Sin cansarsi. Questa parola, senza stancarsi. Con parola, sin Come dice? Senza? Tansarsi. Sin cansarsi. e gli racconta la storia di un giudice e le la di un che non vuole fare quella cosa que no ma tanto che quella persona è lì e dà fastidio tutti i momenti está ahí, está alla fine questo giudice gli concede quello che stava chiedendo stava tu stai pregando senza stancarti tu stai senza Guarda la persona a fianco a te. Gli prega senza stancarti. Dille: ora Dio vuole darti la risposta. Però quella risposta deve essere ottenuta in cielo. Che ottenuta in e per arrivare dal cielo alla terra ci mette tempo. Sapete, dal cielo alla terra ci possono essere ostacoli. Cielo dal cielo alla terra ci possono essere battaglie. Vi ricordate cosa dice Daniele? Ricordate lo che dice Daniele? Lui stava pregando per avere una risposta da parte di Dio E, le orando per una parte di Dios. e arriva l'angelo con la risposta E arriva l'angelo con la risposta Ah Daniele stavi pregando prima di mangiare, ecco la risposta Daniele stavo orando antes, antes di sta la risposta Non dice così non dice, dice che dovettero passare 21 giorni in cui Daniele era lì e pregando che 21 che era stava e e quando l'angelo arrivò, e quando dice io sto combattendo contro un altro eh, essere spirituale. io peleando con un altro essere spirituale. Che mi ha resistito per tutti questi 21 giorni. Che mi ha resistito per 21 giorni. E adesso devo tornare un'altra volta a prendermi a ammazzate con quello. E allora devo volermi a pelearmi con essi. Quindi sta dicendo Daniele continua anche a pregare dopo che è arrivata la risposta. Per questo stava dicendo, Daniele, dopo che arrivi la risposta sighi orando. Non so se vi, vi sta, capendo, sta facendo capire qualcosa questa, questa cosa. Non so se stai sentendo qualcosa stamattina. Ah va bene signore, mio marito si deve convertire. Buonasera, mio marito si deve convertire. Tu già lo sai. Tu già lo sai. E adesso mi siedo e aspetto. Ora mi sento spero. E l'angelo lì combattendo, poverino e l'angelo lì peleando, poverissimo cercando una mano per combattere buscando un'aiuto per pelleare una preghiera per combattere una orazione per pelleare costanti nella preghiera costanti nella orazione trasformati nella nostra mente trasformati nella nostra mente costanti nell'evangelizzazione costanti nell'evangelizzazione costanti nel riunirci insieme e nello spezzare il pane. La Bibbia dice che la prima chiesa era costante nel riunirsi insieme e nel rompere il pane. La parola dice che la prima che è costante nel riunirsi e rompere il pan. Quindi dobbiamo cambiare la nostra mente, cambiar mente. Perché dalla nostra mente dipendono le nostre azioni. Mente de azioni. E le persone spirituali devono avere pensieri spirituali. Le persone spirituali devono avere spirituali. Romani capitolo 8, 8. Dal verso 5 al verso 7. 5 al 7 ci aiuta molto a capire. Lo aiuta mucho a entender come lavorano i nostri pensieri. pensamiento? Romani 8. Per 5 a 7. Del 5 al 7. Dice così. Así dice. Infatti coloro che sono secondo la carne Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa volgono la mente alle cose della carne. fijan la mente en los deseos de, la, de tal naturaleza ma coloro che sono secondo lo spirito alle cose dello spirito vedete come parla di mente, Aquí habla la mente. infatti la mente controllata dalla carne produce morte la mentalità pecaminosa è muerte ma la mente controllata dallo spirito produce vita e pace mentre la mentalità che proviene dello spirito è vita e pace per questo la mente controllata dalla carne è inemicizia contro Dio uh, per questo la mentalità peccaminosa è nemica di Dio perché non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può essere pues non es, no si sommette alla legge di Dio né è capace di essere cioè, cosa sta dicendo? E sta dimmi quali sono i tuoi pensieri dimmi quali sono i tuoi pensieri e io ti dirò se nella tua mente nella tua mente vive la carne o nella tua mente vive lo spirito e ti dirò se in tua mente vive la carne o il spirito quali sono i nostri pensieri? Sono, i nostri sono pensieri spirituali o sono pensieri carnali? Sono o carnali? Quando i nostri pensieri sono carnali, i nostri sono carnali, significa che nella vita noi saremo delle persone carnali. Significa che la vita persone carnali. E questo ci porterà a vivere e a fare degli errori carnali. E questo ci a fare errori carnali questo secondo livello del mentolato si sta parlando del carattere il secondo livello del mentorado si parla del carattere e sta, stiamo pregando per cercare di capire come fare a trasformare questo padrone di carattere no? stiamo cercando uh, di capire come trasformare il padrone di carattere perché non lo puoi fare con una preghiera Perché non puoi farlo con una orazione perché la preghiera va a lavorare nello spirito. La nel spirito. Noi lì dobbiamo andare a lavorare nella mente, que a en la mente. Per rimuovere la mente carnale e mettere una mente spirituale. La mente una mente spirituale. Solo così cambierà il tuo carattere. Solo così cambierà il tuo carattere. State comprendendo? La mente La mente cambia. Quando la parola di Dio entra. La entra, e produce un cambiamento nei tuoi pensieri produce un cambio per questo quando tu trovi un problema nel tuo carattere eso, un nel carácter, uno alla volta, affrontami uno alla volta uno tu vai a vedere i versetti che parlano di quella cosa, tu ver los que de esa cosa. e ogni giorno, ogni mattina, ogni mezzogiorno, ogni sera Metti quel versetto nella tua mente. il in tua Scrivilo sui muri della tua casa. Scrivilo della tua casa. Per fare in modo che quel versetto sia sempre nella tua mente. Perché questo sia sempre tua Se quel versetto esiste una canzone su quel cui... Una canzone con metti sempre quella canzone. Buona canzone in modo che la tua mente sia trasformata dalla parola di Dio Pare, mente sia la in modo che tu inizi a pensare non alla tua mente ma alla parola di Dio. Perché come noi pensiamo, così siamo. Come pensiamo, così siamo. E se quel pensiero vivrà dentro di te? Se dentro di ti, senza accorgertene? Cuenta, tu sarai trasformato. Sieras conto perché bisogna fare un lavoro nella mente e io questo periodo sono stato in Italia parlando con alcuni fratelli me ne sono reso conto e in questo periodo stando in Italia lei con uno sermato si mi dà cuenta perché quando tu parli loro ti parlano di quello che c'è nella loro mente perché quando io parlo io sto parlando di quello che è in sua mente e quello che è nella mente molte volte non corrisponde alla parola di Dio e quello che è nella mente non si corrisponde alla parola di Dio e diciamo va bene ma in Spagna è più facile perché la gente ha il cuore aperto e dice, bueno, era la Spagna è es più facile perché la gente tiene un cuore più buono. A qui invece abbiamo il Vaticano, quindi qua è inutile che evangelizziamo, la gente non si converte. Vaticano, no e Io guardavo e dicevo pensieri nella mente sono sbagliati. Io lo ho eso, io dicei ese pensamiento no está bien. È la mente il problema. È la mente il problema. Perché se tu pensi che la gente non si converte? Perché si piensa che la gente non si converte. Che va a evangelizzare a fa'? Partiva siamo felici, ed è normale che non ci vada. No. Tu stesso con la tua mente ti stai tagliando le gambe. Tu stesso con tua mente ti stai scortando le Ma se tu rinnovi la mente con la parola di Dio. Gesù un giorno la la gente Gesù un giorno guardò la, un gente dia, gente. Un mirò la gente. E dice: vedete come i campi sono pronti per la raccolta. E dice, i campi che stanno listi per la siega. La coseccia il campo è pronto il campo sta listo. ma pochi sono gli operai Però quello che Gesù, che Gesù vedeva era gente pronta e la gente lista. ma che c'erano poche, po <coughs> poche persone che potevano parlare di Gesù ricordate della storia della fabbrica di scarpe la storia della fabbrica di già ve l'ho raccontato: la, la che c'era una fabbrica che voleva vendere scarpe in Africa che i in e quindi manda il rappresentante in Africa per vendere le scarpe. Passano sei mesi, questo rappresentante ritorna e il rappresentante vuole. E allora dice, allora quante scarpe hai venduto? Tu hai Neanche una scarpa. Né una. Dice tu devi capire che lì le persone non usano le scarpe. Tienes devi capire che la gente lì non usa il sapato. In Africa camminano con i piedi liberi. Camminano con i piedi uh, liberi. E quindi il proprietario della fabbrica manda un altro rappresentante. Il della manda rappresentante. Passano altri sei mesi. Passano altri sei mesi. E dopo sei mesi questo ritorna. E sei mesi Allora com'è andata? Entonces, ¿qué tal? Aveva tanti di quegli ordini. No, è impossibile, sí. dobbiamo andare là. C'è tantissimo lavoro. C'è perché? Lì perché. Lì sono tutti senza scarpe, hanno nadie... tutti bisogno di scarpe. Andiamo! Vamos. E questa è la mentalità. Questa è la mentalità. Se tu parti con la mentalità che la gente non si convertirà mai perché è cattiva, perché siamo negli ultimi tempi. Se pensi che la gente non si va a convertir perché è male, siamo gli ultimi tempi. La gente non si convertirà. La gente non si va a convertir. Ma se tu pensi che la gente si convertirà. Però se che la gente se va a convertir. Perché la Bibbia dice che negli ultimi tempi le persone. Perché la parola dice che negli ultimi tempi le persone nascerà una chiesa gloriosa, una, gloriosa. una chiesa perfetta. Una perfetta quella per cui Gesù tornerà e rapirà quella chiesa la Gesù volverà y la e la e parla di una folla che non aveva limiti, enorme parla di una multitud che non aveva limiti che non si poteva contare non si contar. e là in mezzo c'erano tutti quelli di Valencia c'erano tutti quelli dell'Italia devi credere es que Gesù non ci ha mandati a pettinare le bambole non ci ha mandati a perdere tempo Gesù non ci ha mandato a perdere tempo non ha mandato a perdere tempo sapete c'è questo termine in Italia questo termine in Italia che tu mandi le persone a pettinare le bambole che mandi la gente a pelare le muñecas Significa già cioè stare lì a perdere il tempo. Non il tempo. Gesù non ci ha mandato a perdere il tempo. Gesù, non a il Gesù tempo. ha creduto nella nostra efficacia. Il nostra efficacia. E disse andate per il mondo, predicate il Vangelo. E per il mondo e l'Evangelo. Chi, chi crederà sarà salvato. Crederà sarà salvato. Quindi c'è chi crede. Dobbiamo credere nella parola di Dio. Dobbiamo credere nella parola di Dio. Gesù non ci manda a perdere il tempo. Gesù non ci manda a perdere il tempo. Lui vide il campo che era pronto. Lui vive il campo che stava listo. E dice, qua, questa, tutta questa gente, chi la raccoglierà? Tutta questa gente chi la va a raccogliere. Dove stanno gli operai? Dove stanno i solero? Il problema non era la gente. Il problema non era la gente. Il problema era gli operai. Il problema era gli sovreros. Cambio di mentalità. Un cambio di mentalità. Siete trasformati. Ser mediante il cambiamento della vostra mente. Mediante la vostra mente i versetti di oggi ci parlano di amare Dio con la nostra mente. Nos de amar a Dios con mente come si fa ad amare con la mente? Si ama con la mente. questo è quello che ci chiedevamo all'inizio Sappiamo amare col cuore. Sappiamo amare col il corazón. Ma come si ama con la mente? Però come si ama con la mente? Significa avere i pensieri di Cristo. Significa tenere i pensami di Cristo. E quali e sono il... stati i pensieri di Cristo? E quali sono Filippesi, i pensami di Cristo? Filippesi capitolo 2. Filippesi 2. L'inno cristologico. L'inno cristologico. L'inno cristologico. L'inno cristologico. Filippesi 2 dal versetto 5, ah, versicolo 5 al versetto 11 allora, sì. lo leggiamo insieme abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Gesù Cristo allora, questa attitudine deve essere come la di Cristo Gesù il quale non essendo, pur essendo di natura divina non considerò un tesoro la sua uguaglianza con Dio quien siendo por naturaleza Dios no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse mas votó se stesso prendiendo la forma de servo, diventando simila y humo pero al contrario se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos el trovado en el exterior es a un uomo, abasó se stesso dividiendo obediente fino a la muerte de Croce y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte in croce obbediente fino alla morte della cruce e poi continua e dice che Dio lo, per questo motivo lo ha innalzato e dice che que per questo Dio lo esaltò Dobbiamo avere la stessa mente di Cristo. la di Cristo. E la mente di Cristo, il pensiero di Cristo, di, Cristo, il di Cristo. Era quello di fare la volontà del Padre. Era il la volontà del padre. Lui lo dice sempre. sempre lo dice. Io non sono qua per fare la mia volontà. Io qui per fare la mia volontà. Ma la volontà del Padre. E qual era la volontà del Padre? era quella di amare le persone che Dio aveva chiamato. Era la di amare la gente che Dio aveva chiamato. Quanta gente c'è ancora qui che non conosce Dio? Gente è che non conosce a Dio? Noi dobbiamo amare quelle persone. Que amare e amare queste persone amare significa dare la nostra vita per gli altri. Significa È bello quello che diceva prima la pastora. E che, che, la pastora che antes, venendo sì. dall'aereo vedevamo Valencia e siamo innamorati di Valencia. A Valencia, innamorati di Valencia. Però in realtà c'è di più. Però è più. Noi siamo innamorati della gente che vive in Valencia. Della, della gente che sappiamo che Dio ha chiamato che sta in Valencia. Che... Dio... E che sappiamo che sta qui e sta aspettando una parola da parte di Dio. Noi siamo qui amando la gente che ha la famiglia distrutta. La gente che tiene una famiglia Perché sappiamo che Dio può restaurare quella famiglia siamo qua amando tutte le persone che sono malate. Toda la gente enferma, Perché crediamo e sappiamo che in Dio c'è la guarigione per le loro vite. E siamo qua amando tutte quelle persone che hanno subito violenza. Toda la gente que subió, che subió, su, su Nel loro paese. Nel suo paese. Dalla famiglia. Della famiglia. E oggi sono qua con cuori rotti. E, están aquí con corazones rotti, e non riescono a vivere la loro vita. Con, in, con la pace. No vida con paz. Però Gesù ha la soluzione anche per loro. Pero Jesús tiene la para ellos. Noi siamo qua perché amiamo tutti quelli che sono posseduti. La gente tutti quelli che il diavolo sta tenendo schiavi da anni. Perché sappiamo che con Gesù c'è la libertà. E sappiamo che con Gesù c'è libertà. E sappiamo che queste armi, Dio ce le ha messe nelle mani. E sappiamo che queste armi, ognuno le ha messe nelle mani. Cambiamento di mentalità. Un cambio di mentalità. Quest'anno vogliamo essere trasformati nella nostra mente. Quest'anno vogliamo essere trasformati nella nostra mente. Sapete un'altra cosa che Dio mi stava dicendo proprio stamattina. Un'altra cosa che Dio mi stava dicendo stamattina. Mentre mi stavo finendo di vestire. Mentre mi stavo vestendo. Stavo riflettendo. Stavo pensando. In Romani 1.21. In Romano 1.21 leggiamo, eh? Romani 1,21 <coughs> pur avendo conosciuto Dio non l'hanno glorificato né l'hanno ringraziato come Dio anzi sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato a pesar di aver conosciuto a Dio non lo glorificaron come Dio né le dieron grazie sino che si extraviarono in sus inutili razonamientos e se le oscureziò il suo su insensato cuore e dico ci sono anche altre persone da amare, altre persone per amare. quelle che sono tenebrati nei loro ragionamenti los oscur e ripensavo a diverse persone che abbiamo incontrato evangelizzando Y pensaba en varias personas que hemos encontrado evangelizando. Que, de que decían Que eran ateos. atei. Y hacían tutti ragionamenti strani. Es eran razonamientos muy raros. Dijo no, discendiamo dalla scimmia. Y ahora claro, venimos del mono. Y yo decía la suocera potrebbe essere. Bueno, ser. Pues, <risa> no lo so. No sé. Pero no, no, yo no dalla scimmia. Pero yo no vengo del mono. Yo vengo de Dios. Yo vengo de Dios. O persone facevano ragionamenti assurdi. Ah, perché c'è violenza nel mondo, quindi Dio non esiste. No, questa è proprio la prova che Dio esiste. Perché Dio aveva fatto un mondo perfetto. Ma dall'uomo che saliò la violenza. la violenza. E quindi oggi viviamo in un mondo di violenza. Perché c'è un mondo che non sta seguendo Dio. Perché è un mondo che non segue Dio. Ragionamenti ottenebrati dal diavolo. Ragionamenti sono E noi dobbiamo andare a rompere tutte queste fortezze che il diavolo ha alzato. E dobbiamo rompere tutte le fortezze che il diavolo ha alzato. Non perché vogliamo eh, avere la Chiesa grande per dire ah che bello c'è la Chiesa grande. No perché vogliamo avere una Chiesa grande e dire ah che bonito tengo una Chiesa grande. No, perché vogliamo vedere tanta gente che tanta gente che è salvata. Tante vite restaurate. Tantas restauradas. E tante restauradas. personas que servono Tantas personas a Dios. <coughs> Yo so que noi diferente. Y sé que veremos algo diferente. vedremo qualcosa di differente. E lo veremos este mm -hmm. año y, so voy a eh, de de y sé que E so che voi cosas molte cose differenti anche nella vita di ognuno di voi. E so che cose differenti nella vita di di E questo sarà un anno speciale quindi prepariamoci al meglio come ci prepariamo? no no no con il panettone ma rinnovando la nostra mente decidiamo quest'anno di prendere un tempo per rinnovare la nostra mente per rinnovare il nostro spirito di dare più tempo a Dio darle più tempo a Dio. Più tempo alla preghiera, più tempo Più tempo alla parola, alla Perché ne abbiamo bisogno? Perché lo necessitiamo? Non è che lo dobbiamo fare perché per qualche strano motivo. Es que que no, l'abbiamo abbiamo proprio bisogno. Lo necessitiamo. Perché se non cambiamo noi? No nosotros, nulla cambierà intorno a noi. No, a cambiare alrededor de nosotros. Amen. Amen. Allora, vogliamo avere un momento per pregare. Un momento per vogliamo salutare tutte queste persone che ci stanno seguendo. Dio vi benedica. Vogliamo salutare a los che ci stanno seguendo. Dio se lo bendiga.